sì, sì, pronto. Sì, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. No, è che ho avuto dei problemi a casa. Mi si è allagata la casa. Sì, sì, mi si è allagata la casa, la lavatrice, acqua dappertutto, acqua ovunque. Sì, sto arrivando, sto arrivando. No, ma che cos'è? Ma perché? Ma perché? Oh, ma ti vuoi togliere da lì? Vai avanti. No, è tutto bloccato! Tutto bloccato! No, no, no, no, vai avanti! No, no, no, no, no, no, no, no, no, vai vai vai vai vai vai avanti, vai, avanti, va. vai vai vai vai vai Vai vai Siamo i signori passeggeri che il bus delle 8 è in ritardo di due ore.